Buongiorno a tutti, carissimi amici, ben ritrovati a un caffè con Ecchio. Oggi ne vedremo delle belle, ve lo dico subito, perché finalmente siamo pronti per costruire un vero e proprio amuleto personale funzionante, che quindi muoverà e ecciterà le vostre forze psichiche esattamente per manifestare una determinata intenzione vi spiego sicuramente tutto ma ri ricapitoliamo un secondo uh, almeno le conoscenze che abbiamo trasmesso in questi piccoli video per esempio che l'amuleto non ha di per sé una forza magica intrinseca ma è di fatto un connettore ecco con uh, il mondo degli spiriti quindi abbiamo visto come alcuni connettori hanno più carattere sociale di inconscio collettivo, per esempio il simbolo delle corna, oppure il corno rosso di Napoli, che se io lo porto a una tribù dell'Africa non gli porterà nulla. E invece un, un dente di coccodrillo, se io lo porto in Italia e dico questo porta fortuna, non gli porterà niente, perché il background culturale non si aggancia assolutamente al significato di quell'oggetto, E proprio perché l'oggetto non ha un potere di per sé, il tuo, il nostro, no, di italiani, ad esempio, il nostro uh, corpo psichico non si aggancerà a quello che è oltre l'oggetto fisico. E quindi abbiamo parlato di amuleti molto più concreti e più funzionanti, cioè quelli che ti donano gli spiriti direttamente. Vuoi una pietra veramente particolare? Vuoi un quarzo unico che tu hai trovato in un momento in cui pensavi al potere e alla magia? Vi faccio vedere, per esempio, qui l'ho portato così ve lo mostro, questa è una pietra che io ho trovato in una circostanza del genere. Vedete, è proprio un, una pietra grigia, direi, incastonata dentro a un'altra, vedete, a un'altra copertura. Questo è stato trovato da me in, in un viaggio di potere quindi io ero andato per cercare potere, capite come funziona? Veramente è dal mondo degli spiriti che ti arriva il potere, spesso ti arriva dagli antenati, ma non è detto, ti può arrivare dagli spiriti della natura, ti può arrivare da altre tipologie di spiriti. Questo è uno dei doni di potere che io ho ricevuto in quel bosco quando sono andato in un viaggio di potere, capito? Appositamente quindi per il potere. Però vedete, non è una pietra, cioè è... è... È evidente che è particolare. Non è che se trovate una pietra di una forma, dite questa mi comunica molto ed è una semplice pietra abbastanza semplice. Si sì, può avere un minimo di potere, ma se è un dono di potere, come dico io, deve essere assolutamente particolare, molto molto unica, capito? Perché eh, dal mondo degli spiriti il messaggio arriva sempre molto chiaro. Non è che... Mm, e quindi per arrivarti chiaro ti arriva un, un oggetto proprio completamente... Uh, quasi soprannaturale, no? Cioè, completamente strano, perché il messaggio ti è arrivato molto chiaro. Come questo qua, che vi ho fatto vedere, capito? Questa qua è, è bellissima e, e, e vedete, è, è, è atipica perlomeno, no? Mm. Bene. Abbiamo detto un po' queste cose qua nei video precedenti, ovviamente, fino ad arrivare alle nostre affermazioni, tramite le quali adesso costruiremo un vero e proprio amuleto. Utilizzando la scienza magica dei numeri e delle lettere. Allora, vi spiego tutto passo dopo passo, noi abbiamo, ci siamo lasciati l'altra volta, vi ricordate, con le affermazioni, quindi abbiamo stilato, io vi ho, vi ho presentato l'esempio di 5 affermazioni, però vi ho anche spiegato che potete eh, assolutamente cambiarle e creare una vostra personale affermazione. Um, vedete, però, una cosa nuova, cioè dei numeri accanto ad esse, sì, perché il nostro amuleto lo costruiremo in questa maniera, anzitutto vi serve la tabella numerica, dei valori numerici delle lettere, delle lettere italiane, però si usa l'alfabeto inglese al mondo d'oggi, perché comunque anche in italiano c'è la J, la K, alcune cose ormai sono passate anche in italiano. Quindi non si usa l'alfabeto quasi latino, diciamo, no? Si usa proprio un alfabeto dove c'è la J, la K, la W, la X, perché comunque eh, yogurt lo diciamo tutti, e c'ha la Y, mi capite? Quindi, eh, assolutamente, io vi metto adesso, quando farò l'editing e lo caricherò, io vi farò apparire, magari qua, eh, la tabella delle lettere, delle nostre lettere, con i numeri, perché voi dovete assolutamente, prima di tutto, avere il valore numerico delle lettere. Poi cosa succede? Il primo, il primo vero passaggio è capire il valore numerico dell'affermazione. Quindi io riguardo alle affermazioni che vi ho scritte, se volete iniziare magari usando pari pari quelle che vi ho scritte, vi ho messo il valore numerico. Quindi vedete per esempio che la prima ha ah, 2.218, che cosa ho fatto? Ho sommato il valore di tutte le lettere che la compongono, capite? E effettivamente questo è il valore. Quando ne trovate due, uno è per i maschi e uno è per le femmine, perché per esempio sono ricco, ricco, per le femmine viene ricca, ricca, va bene? E la O ha valore 60, la A ha valore 1. Quindi è chiaro che il, il, il corrispettivo finale, capito, il completo proprio della frase, deve essere diverso. E vedete che vi ho messo, a, eh, poi farete screenshot, insomma bloccate un po' il video, vi ho messo uh, tutti i valori di queste qua, va bene? Se le volete usare. Uh, dobbiamo assolutamente capire che... Eh, gli amuleti, poi vedremo anche magari i talismani se riusciamo, però non esistono che tu li stampi e poi li vendi per tutte le persone uguali. Ogni vero mago ti darà un amuleto o ti insegnerà come farlo assolutamente personalizzato. Non esistono due veri amuleti uguali, identici, va bene? Creati con l'arte intendo, creati con l'arte magica. E Quindi Cosa voglio dire? Voglio dire che questo non sarà il vero valore numerico totale, ma dovrete, questo è il primo passaggio, trovare il valore della frase, per esempio prendiamo la prima, 2218, va bene? A questa dovete aggiungere il valore numerico del vostro nome e cognome. Eccolo il numero finale che ci serve adesso per fare l'amuleto. Mi sono spiegato? Se avete... quello che ci avete nella carta d'identità, quello lì è il nome e cognome. Se ne avete due di nomi, userete due di nomi, va bene? Quindi per esempio, Nicola, prendete il, il valore che vi, che vi metto adesso, e sarà 50 più 9 più 3 più 60 più 3 più 1. E poi ovviamente anche il cognome, mi raccomando, è eh, nome e cognome, completo, va bene? Come proprio da anagrafe. E quel, no, quel numero lì, dove lo aggiungerete? Lo aggiungerete qua. Non importa che vi rifate il calcolo, se volete sì, magari puoi controllare, ma non importa che vi rifate il calcolo di tutta la frase, ve l'ho fatto io apposta per risparmiarvi del tempo, mi capite? Uh, se volete qualcosa riguardo alla ricchezza, comunque, a, al movimento finanziario, prenderete la seconda, ad esempio, se siete maschi, 2406 più il vostro nome e cognome. Mi raccomando, sempre aggiungete questo. E se siete femmine, il secondo numero, F, vedete più nome e cognome è lo stesso esetto, esatto eh, discorso no? se avete bisogno di coraggio per un esame di, di, di equilibrio più mentale nella vostra vita contro magari una depressione contro qualcosa di, di, di ossessivo eccetera eccetera potete usare questa qua sono pieno di forza, pace, coraggio e amore in modo che... Ecco. però mi raccomando questo è il numero che ci serve siamo, siamo, ci siamo capiti, no? adesso, carissimi Prendiamo un po' di caffè e procediamo. Quello che andremo a fare è trovare l'intelligenza, prima di tutto, della vostra, eh, del vostro amuleto. L'intelligenza yeziratica. Finalmente possiamo parlarci. Voi dovete trovare questa frase con il nome e cognome come risuonerà in Yezira, va bene? Allora, per fare questo, io prenderò questo numero, aggiungerò più. Il mio nome e cognome, quindi in questo caso 380. Il valore di questo sarà semplicemente 2.602, questo è quello che vi ho detto finora, siamo chiari? Come si fa a trovare l'intelligenza che iniezirà? Mi canta questa affermazione, mi esprime e poi mi manifesta questa affermazione. Si arriva alla solita tabella delle lettere in numeri, sempre la solita, e praticamente si prendono i numeri, uh, come posso spiegarvi, per intero, numero per numero. Quindi, per esempio, 2602, voi prenderete 2. poi prenderete 1000. Faccio prima farvelo vedere. Quindi, avete capito, 2000 diventa due, mille, Ok, 600. Ce l'avete il 600 nelle lettere? Sì, è la X, quindi sarà 600. Va bene? Se non ce l'avete, scomponete. Ma se ce l'avete nell'alfabeto, non potete scomporre. Non potete mettere 6 e poi 100. Quindi 2, 1600, e poi abbiamo detto 2. Ci siamo capiti? Bene, quindi le mie lettere saranno B. Perché 2? Basta che riguardate il valore, eh? allora B va bene. Poi ogni volta che trovate 1000 mettete semplicemente una A, Ba ok. Poi 600 abbiamo già detto è la x, x ok. Poi un'altra B, quindi Bax, X B non torna. Mettete una piccola A piccola e poi B va bene. E poi concludete tutto ciò, non so se c'è un altro colore, no, mi ha portato a di mano, no, non importa. Con le parole al. A-L. La mia intelligenza magica che mi manifesterà e mi muoverà le forze psichiche di questa affermazione, parlo per me perché ho messo mio nome e cognome, è Baxabal. Mi sono spiegato? È abbastanza semplice, se non avete capito, riascoltate il video. Vi voglio fare un altro esempio. Mettiamo che il numero finale era 3517. 3 equivaleva a, ve lo metto qua come esempio, 3517. 3 mi, quindi 3000, va bene? Quindi CA, va bene? 3000. Poi... 500 è una W, va bene? 500, 17 non c'è, lo vedete? C'è 10 più 7, quindi piccola A, G come J, va bene? E poi 7, che è la G, G. Quindi se il mio col nome e cognome era 3517, l'intelligenza yeziratica... Quindi, se non sapete Assia e Zira, guardate il primo video di Un caffè con necchia e capite: sarà. Kawajag. Ok? Al. Kawajag okay? okay? okay? al. Ok? Kawajagal. Kawajagal. Ok? Al. È la, è la cosa che dovete semplicemente aggiungere: come suffisso si chiama. Suffisso. Ok? Quindi, nel mio caso, Baxabal. Però, ecco perché già si inizia a capire. Questo è l'intelligenza yeziratica che vi muoverà per voi le forze. E questa intelligenza la useremo in concomitanza con che cosa? In concomitanza con la seconda parte, che è questo qua che vedete adesso. Allora, questo che vedete è uno di quelli che si chiamano uh, quadrati magici, in arabo si chiama wifq. Wifq, uh, ve lo scrivo. o, diciamo così, o ok? Wifk, aufak è il plurale, va bene? Allora, in italiano è quadrato magico, in inglese penso magical square, qualcosa del genere. Noi prendiamo un semplice 3x3, questo 3x3 è abbastanza comune ed è il quadrato magico 3x3 della Terra, perché in realtà c'è 3x3 di tutti gli elementi, no? Però comunque, visto che parliamo di un amuleto per manifestare, eh, noi occupiamoci eh, della Terra, va bene? Quello che vedete qui però non è il quadrato magico, quello che vedete qui è il quadrato di ordine, quindi quadrato, quadrato D'ordine, quindi quando vedete su internet ho tutti questi sedicenti maestri che vi dicono questo è il quadrato magico di Saturno, Usate, calmiamoci perché questo non è il quadrato magico, questo è l'ordine del quadrato, va bene? Cosa voglio dire? Voglio dire che Uh, sono i codici, co l'ordine appunto, con cui le cifre devono essere messe dentro al quadrato, va bene? E l'ordine cambia a secondo dell'elemento. Ma a noi adesso, in questo nostro esempio, ci interessa que solo quello della Terra. Uh, quindi, cosa andremo a fare? Allora, prima di tutto andiamo a prendere un numero, che sarà... Io prendo l'esempio di solo la prima frase, addirittura potete farvi tre frasi, capito, differenti, e poi unirle tutte e tre con una volta il nome e il cognome, e vi diventa un, un amuleto che le prende tutte e tre, come addirittura tutte e cinque. Il mio consiglio è che l'amuleto riguardi uno specifico settore, quindi per esempio potete scrivere tre frasi sulla ricchezza, tre affermazioni bellissime sulla ricchezza che vi servono davvero, e poi le unite, quello sì, ma no una ricchezza, una salute, uno l'amore, qual... e poi unite tutto in un amuleto, è un, è un po' forse uh, caotico in questa maniera. Ma prendiamo il mio numero, allora, va bene? Dov'è? Qua, va bene? 2602, allora, 2602, 2602. Io qui vi ho messo come si fa a fare la formula. Allora, si prende il numero, quindi, che voi avete e si sottrae 12, Ah, una cosa, il quadrato magico, non so se tutti voi lo sanno, ve lo dico, è, è un termine abbastanza matematico più che mistico religioso, perché in pratica tutte le uh, righe fanno 15, vedete? 9, 2, 4, ehm, 8, 9 eh, più 6, 15, 3, 5 più 7, 15, e anche tutte le colonne, 2, 7, 6, 15, 9, 5, 1, 15, 4, 3, 8, 15, va bene? Quindi questa è la caratteristica di un quadrato magico. Se tutte le righe non fanno lo stesso valore di tutte le colonne almeno, non è possibile chiamarlo quadrato magico, va bene? Non è wick. Allora, 2602 è il mio valore di somma, ci siamo capi capiti? Il valore del quadrato. Allora, devo togliere 12, come ho scritto qua, devo togliere 12, e dopodiché devo dividere per 3. Facciamo insieme, perché niente è meglio di un esempio concreto. Questo, meno 12, anche voi eh, dovrete togliere 12, è una costante di questo, va bene? Quindi voi avete un altro numero qua, ovviamente. Meno 12 mi fa eh, 2590, diviso 3 mi fa 863. Qui... Abbiamo subito un esempio che infatti ve lo volevo fare, sono felice perché adesso ve ne parlo. Quando si trova il resto? Perché quando si divide per tre il numero, a volte vi va bene, non, non c'è il resto e quindi va bene. Ma a volte, qua, come in questo caso che mi riguarda me, c'è il resto, va bene? E io vi devo assolutamente spiegare come si fa. Quando trovate il resto, perché altrimenti poi lo trovate e uh, non sapete come fare. Allora, 863 qualcosa, mi dice la calcolatrice, ma è facile, si farà 863 per 3 e mi darà 2589. A 2590 c'è 1, quindi il resto è 1, R1, va bene? Mi devo ricordare... Questo resto perché adesso vi faccio vedere dove è che si inserisce. Ecco, siamo tornati. Non so perché si era spento, credo per la, la memoria, la memoria del telefono. Non lo so. E anche perché mi scrivono così tante persone che io penso che questo telefono prima o poi scoppierà, e va bene. E dunque, eravamo rimasti. Dove eravamo rimasti? Al quadrato, si sì, al quadrato magico. Ok, WIF, ricordatevi, e dunque. Ah, è. Curiosa no questa cosa? Ricordatevi che questo qua non è il quadrato magico, questo qua è l'ordine, quindi eh, d'ora in poi quando trovate nei negozietti tutte queste storie eh, avete un po' di occhio, eh? Eh, perché è come avere un codice um, tipo un alfabeto, ecco, un ordine, l'alfabeto, però poi non componi le frasi, quindi... Questo quadrato qui è inutile se tu non ci metti dentro una frase, mi, se, mi, mi seguite, se non ci metti dentro un'informazione che abbia poi questo ordine. Allora, la nostra informazione è 863, la prima. Quindi, quando avete il resto, ora vi faccio vedere come si fa, se non avete il resto non vi, non vi preoccupate, però dobbiamo iniziare per vederlo, va bene? Allora, posizione numero 1 ci starà il primo Uh, numero, che è questo, 863, allora, mm, 863, vedete? Numero 1, è semplicissimo, numero 2, 864, cioè si va avanti di 1, eh? 864, Sono arrivato a 4, vedete? Li sto mettendo solo in ordine pari pari, eh? Pronti? Allora, vedete? Niente di trascendentale. Allora, vedrete, vedrete in maniera diversa adesso, perché ho il sole che, mi... <ride> che sta... Tramontando quasi, quindi eh, vedrete dei colori differenti, non vi spaventate Ma mm, credo che in qualche maniera vedrete eh? Allora, se no mettete pausa, capito? Tanto ci sono queste comodità Avete capito? Ora, se non avete resto, andate avanti di 1 Se avete resto esattamente alla posizione 7 Che adesso vi ci metto un asterisco Vedete? esattamente alla posizione 7, dovete aggiungere il resto. Quindi, alla posizione 7 io avrei, vi ricordate, Se andava avanti di 1, no? Avrei 8, 6, 9, ma il mio resto era 1, allora 8, 7, 0, va bene? 870. Per intenderci, se il resto era 5, se, ora in questo caso magari essendo diviso per 3 non è però ci sono poi altri numeri, altri quadrati, ma se il resto era più grande, per esempio 2, 868, 869 e poi aggiungo 2, capito? Quindi 870, 871, va bene? Questo è il discorso. Quindi dal, questo si fa solo nella settima posizione, vi sono spiegato. Quindi andavate avanti di 1 fino alla sesta posizione tranquillamente come ho fatto io, 8, 6, 8, vedete? Poi 8, 6, 9 e aggiungo il mio resto, però era 1, 8, 7, 0, poi vado avanti aggiungendo 1, va bene? Come, il, come prima, quindi ehm, 8, 7, 1 lo metterò in posizione 8. 872 l'ultimo, lo metterò in posizione 9. Questo è il mio quadrato magico corretto. Proviamo a fare le somme. 866 6, 6 più 8, 7, 2 più 8, 6, 4, sì, 2, 6, 0, 2. Ecco qua, che è il mio numero. Torna, va bene? 2602, Poi, sembra un effetto luce, vero questo? <ride> Va bene, eh, 865 più 867 più 870 2602. Torna 871 più 863 più 868. Prendete una calcolatrice. Vale prima 2602. Le colonne: 866 più 865 più 871. 2602. Uh, 872 più 867 più 863 2602 L'ultimo 864 più 870 più 868 2602 Torna? Va bene? È corretto Ric vi Ricordo soltanto se vi siete persi che 2602 era esattamente il mio numero Cioè il valore numerico dell'intera frase più Nicola Gorelli, che è nome e cognome. Voi avrete un nome e cognome differente dal mio. Questo è tutto quello che vi serve per creare il vostro amuleto reale e funzionante. Allora, vi faccio vedere il mio, che ho creato, e poi vi spiego la pratica che è semplicissima e proprio banale. Questo è il mio amuleto. Vedete? Semplicemente riferito, come vi ho fatto l'esempio pari pari, riferito alla prima frase. E vedete che ci sono i numeri del quadrato magico. Io ho messo una piccola croce in cima perché è un simbolo di equilibrio e anche di sigillo. E poi ho semplicemente scritto la frase. Io cerco di mettervelo in una maniera. Ho semplicemente scritto la frase ogni cellula del mio corpo... Irradia la piena salute e armonia. Capito? Questo è quanto? È un amuleto più che funzionante e vi spiego però come lavorarci un po'. Allora, ve lo mettete alla, alla testa tranquillamente. Ecco qua. Potete tranquillamente metterlo in tasca, capito? Ve lo mettete dentro una un qualsiasi una qualsiasi bustina, una qualsiasi cosa, capito? Potete tenerlo come volete, ma quando siete almeno in casa, potete anche tenerlo in questa maniera in modo che uh, vi irradia quello che volete irradiare. Potete tenerlo come volete. Avete capito? Dentro la maglietta, fuori dalla maglietta, come collana, come braccialetto, potete farlo più piccolo, uh, potete farlo dentro un piccolo tassellino di legno un cerchietto di legno e quindi ve lo tenete in tasca, va bene? questo è, è molto semplice come funziona poi la, la pratica? allora questo è già pronto così eh? non dovete fare niente perché questo è un amuleto, non è un talismano che dovete farci un, un lavoro rituale è un'altra cosa, è differente funziona così um, dunque prendo la lavagna perché così leggo bene la frase la mattina vi mettete davanti allo specchio, che non sia uno specchio del bagno. Con la sinistra tenete l'amuleto, con la destra le due dita le metterete qua, va bene? Non importa che sia già al collo, potete tenerlo da un'altra parte. E inizierete dicendo, Bezerah Hashem, quindi con l'aiuto di Dio sarebbe, no? Sempre mettere nel cose così. Beserat Hashem, ogni cellula del mio corpo irradia la piena salute e armonia. Per tre volte, Bak Sabal, Bak Sabal, Bak Sabal. E ascoltate quello che accade. Stop. Allora, questa ultima fase di ascoltare quello che avete fatto è fondamentale. Nella magia si chiama chiudere il cerchio. Cioè, non solo devi fare una cosa, ma poi devi un attimo ascoltare quello che hai fatto. È come se io lancio una pietra, però poi guardo le onde che si formano nel, nel lago in cui l'ho lanciata. Allora, è essenziale questo discorso. Se, se voi fate e basta, è come se non siete in danza con lo psichismo, con il vostro corpo psichico. Quindi voi sentirete un momento di stop. Lo dovete fare così come ve l'ho fatto vedere adesso. Però quando poi soprattutto pronunciate tre volte l'intelligenza yeziratica e ascoltate, sentirete un movimento psichico, non sto scherzando. Sentirete una specie di onde, una specie di... Così, un secondo, due secondi, tre secondi, pac e si ferma, è come se fosse stato ricevuto, questo è bellissimo, eh? se iniziate a imparare questo è la bellezza fa fatta persona, e questo è tutto quello che dovete fare, non c'è bisogno di fare altro, una volta alla mattina, punto. L'ultima cosa che vi devo dire è se usate più affermazioni, se usate più affermazioni come vi ho detto prima, per esempio tre affermazioni tutte insieme, lo potete fare e cosa farete poi? Dovete trovare una quarta intelligenza yetziratica che comprende tutte e tre insieme. Quindi, la prima... Eh, cioè la stessa cosa, tenete, qui ci saranno i numeri di tutte e tre insieme, più nome e cognome una volta, non Tre volte. Ok? Nome, e cognome e tutte e tre le frasi. Per assurdo, non le userete, però se usate le mie, mh, prenderete nome e cognome, per esempio il mio è 384, più... La prima, 2.218. La seconda, 2.406. La terza, 1.951. Mi sono spiegato? È la somma di tre frasi più nome e cognome. Questo è il vostro numero. Quando andate alla pratica, voi avrete tre intelligenze ieziratiche diverse per ciascuna frase. Come si fa l'intelligenza yeziratica di una frase? Si fa nome, cognome, frase, sempre, va bene la differenza? Quindi è un po' più complesso, ma ce la potete fare, non è niente di diverso in realtà, è come mettere dei pezzi di un puzzle insieme. Allora, ripeto, quando dovete fare il numero per il quadrato magico, non si mette tre volte nome e cognome, si mette i tre valori delle frasi più nome e cognome. Stop! Però, quando calcolate le singole intelligenze di ogni singola frase, e ve ne verranno tre, metterete nome e cognome più frase, prima intelligenza. Nome e cognome più frase, seconda intelligenza. Nome e cognome più frase, terza intelligenza. Sì, oggi siamo tra i mondi proprio, vedete tutto questo ombreggiare, tutta questa roba? Oggi è una roba surreale, ecco. Però, per la bellezza di quello che si sta trasmettendo, è proprio adatto e mi sono spiegato su questa cosa alla fine dovete trovare una quarta intelligenza che è la somma praticamente come del quadrato cioè la somma delle tre sole frasi più nome e cognome una volta quella è la quarta intelligenza yeziratica. nella vostra pratica partirete Bezerat Hashem prenderete con la sinistra il vostro amuleto, con la destra qui e inizierete la prima affermazione una volta e poi tre volte la sua intelligenza yeziratica. La seconda non importa che dite ogni volta La seconda informazione è la sua tre volte intelligenza yeziratica. La terza affermazione è per tre volte l'intelligenza yeziratica. Poi per dieci volte soltanto l'intelligenza yeziratica completa, che vi ricordo, si calcola. Valore numerico delle tre frasi più nome e cognome, che vi rispetta esattamente, vi rispecchia il quadrato magico. Carissimi amici, io vi saluto. È durato un po' questo caffè con ecchio, però il valore di questo, di questo video è veramente alto, molto molto alto. E il mio grande augurio è che voi riuscite ad applicare nella vostra vita questa conoscenza magica, e in questo modo iniziare a muovere le forze psichiche che poi vanno a determinare gli eventi fisici. Perché anche un amuleto del genere, caricato ogni giorno, come vi ho spiegato, in realtà non è che caricate l'amuleto, avete capito? Caricate lo psichismo, date il comando allo psichismo, perché gli amuleti sono due. Uno è questo e uno è l'intelligenza yesiratica. È un amuleto sonoro, no? In qualche maniera, è un nome. E bene, questo ve lo porta tutto il giorno nel vostro biocampo del corpo fisico e, e questo qui soprattutto che riguarda proprio la salute no? è chiaro nessuno qui si sostituisce a un medico alle ricerche scientifiche attuali alla medicina ma nemmeno per idea ma nemmeno per sogno però capite che si possono trovare degli aiuti che comunque vanno a muovere le nostre risorse capite il nostro psichismo in una direzione per esempio ogni cellula del mio corpo irradia la piena salute e armonia Capito? Mica si parla di guarigione, di cura, no! Però mi capite che potete dirigere almeno le vostre forze in una determinata direzione invece di lasciare che tutte le forze degli eventi, le forze delle altre persone, le forze di tutte le cose che vi fanno sentire vittima, le forze della vita, invece che vi aiutano, vi sostengono, vi danno forza e potere, voi spesso permettete che vi schiacciano. Gli esseri umani si sentono schiacciati dalla vita. Questo è il denominatore comune di tutti gli esseri umani che non si risvegliano alla scienza percettiva, che poi può avere tantissimi colori e forme. Ma l'uomo che non si sveglia a se stesso è l'uomo che si sente vittima degli eventi e delle circostanze. Ricordatevi bene questa cosa e applicate per beneficio, amore e opera dell'intera vostra vita. A me.